Beautiful, anticipazioni 9-14 ottobre, la scoperta di Katie. Anticipazioni Beautiful, prossima settimana, il sospetto. Nuovi colpi di scena la prossima settimana a Beautiful. Le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 ottobre svelano che Katie farà una sconvolgente scoperta. Brooke fa una sorpresa a Billy in occasione del suo compleanno, l'uomo si affaccia alla finestra e vede una mongolfiera piena di dollari. La mongolfiera è un dolce ricordo della loro vacanza ad Aspen ma Brooke precisa che non significa nulla, vuole sposare Ridge anche se non dimenticherà mai le emozioni che ha provato con Spencer. Fervono i preparativi per il matrimonio di Liam e Steffi che si terrà in Australia. Charlie guarda con sospetto Ridge e Quinn, è convinto che ci sia qualcosa tra loro, poi punzecchia Eric che non capisce il senso delle sue battute. Eric si complimenta con Ridge e Quinn per la sintonia raggiunta. Quinn teme che lattrazione che prova per Ridge possa rovinare il suo matrimonio ma lui la rassicura. Bill ribadisce a Brooke di suo pensiero sul matrimonio con Ridge, sta scegliendo con la testa e non con il cuore. Bill le fa una promessa, l'aspetterà per sempre. Quando Steffi e Ridge scoprono che Coco è una spettra vanno su tutte le furie. Beautiful, trame dal 9 al 14 ottobre, Coco salva R. Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana svelano che Sully temerà di rovinare il suo rapporto con la sorella Sally costringendola a rubare i bozzetti della Forrester. Ridge licenzia Coco che, prima di andare via, saluta R.I. Lunga. A un tratto Coco nota un carrello pieno di pacchi che sta per piombare su R. Lunga la ragazza lo salva, Ridge assiste alla scena e dice a Coco che le sarà eternamente grato per aver salvato suo figlio. Brooke convince Ridge a riassumere Coco alla Forrester, la ragazza è al settimo cielo. Presi dall'eufo e a Coco e R. Lunga si scambiano un bacio. Ridge non si fida di lei e invita tutti a tenerla doppio. Ridge decide di sposarsi in Australia e di organizzare una spilata a Sydney. Sally regala una bellissima collana a coco che contiene una microcamera con cui riprendere i bozzetti della Forrester. La giovane stagista è alloscuro di tutto. E sorprende Queen e rigge mentre si abbracciano e ne rimane sconvolta, cosa sta succedendo tra quei due? Dopo il piano strategico, nuovi intrighi e inganni nelle prossime puntate di Beautiful. L'appuntamento con Beautiful è da lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5.